Ciao a Tiziano Pesce che è naturalmente il presidente nazionale della WISP, perché? perché avevamo da concludere un discorso la settimana scorsa abbiamo fatto una prima tranche di associazioni di sport di base oggi la seconda e allora la WISP. per commentare questo incontro che c'è stato con il sottosegretario allo sport Vezzali e... Meno male, finalmente abbiamo almeno non un ministro, ma almeno un sottosegretario. E poi quello che è accaduto già nei giorni scorsi, perché non dico che qualcosa si muove, ma il dibattito è aperto, eh, Tiziano. Assolutamente sì, Ugo, il dibattito è, è aperto. C'è stato un secondo incontro eh, con la sottosegretaria allo sport, Valentina eh, Bezzali, a seguito a seguito del quale è scaturito diciamo, anche un nuovo comunicato, comunicato congiunto eh, dei 15 enti di promozione sportiva, quindi eh, continua ecco, anche un lavoro unitario estremamente importante eh, in, questo, in questo momento di interlocuzione con il governo, in un comunicato in cui noi abbiamo ribadito la richiesta al Ministro della Salute eh, Roberto Speranza un, eh, un confronto ecco, per superare la disparità di trattamento che ancora permane tra eh, tesserati dei vari organismi sportivi, quindi tra tesserati degli enti di promozione sportiva e tesserati delle federazioni, ma eh, soprattutto abbiamo avuto modo ecco, di ribadire di la sottosegretaria, ma di cogliere anche una sua disponibilità per un impegno nel percorso di conversione del cosiddetto decreto legge sostegni, di un, eh, rispetto alla Costituzione di un fondo per andare a sostenere eh, attivamente concretamente le associazioni sportive di base Anche di questo quindi mi sembra un, molto, pa un servono... passo successivo rispetto al primo incontro no? esattamente mm -hmm. esattamente ora diciamo sicuramente ecco, uno stop per, per le festività di Pasqua eh, ma ripartiremo assolutamente martedì con eh, tutti i colleghi presidenti Antonino Viti, presidente dell'AXI è uno di questi, colgo l'occasione per salutare eh, però assolutamente non arretreremo ecco, di un millimetro portando avanti un grande impegno a favore dell'intero tessuto associativo di base delle decine e decine di migliaia di associazioni e società sportive dilettantistiche che ovviamente vivono, come abbiamo avuto modo di dire, stesso, certo, un, ma assolutamente, una cosa assolutamente, assolutamente. Antonino Vitti lo abbiamo evocato. Mh collegato al telefono c'è qualche problema evidentemente con, con la linea intanto però proseguiamo ancora con te eh, Tiziano eventualmente Viti lo possiamo anche recuperare in corso d'opera eh, eh, per dire che eh, dalle, dalle prime diciamo dichiarazioni che avevo sentito la scorsa settimana non era neanche così scontato che ci fosse subito no? un ritorno a, a, a confrontarsi col sottosegretario questo lo, sicuramente lo si può leggere come un segnale positivo però giustamente tu dicevi non abbassiamo la guardia anche perché c'è questo fatto no, che è venuto fuori più volte ehm, chi è tesserato in una federazione può fare sport chi fa lo sport di base resta a casa Io, diciamo, eh, sintetizzo e hai sintetizzato molto, molto bene perché di fatto la situazione è questa quindi continua a esserci una fortissima eh, sperequazione fra appunto, i tesserati degli enti di promozione e quelli della federazione ancora una volta ribadiamo tutta l'attenzione eh, importantissima ovviamente di tutto il mondo della promozione sportiva rispetto eh, a tenere comportamenti attentissimi al contrasto della diffusione del, del contagio però come abbiamo ripetuto molte volte l'occasione è ghiotta anche, quel, anche oggi per farlo eh, il virus non guarda in faccia a nessuno quindi eh, le attenzioni devono esserci però ecco, non può essere una disparità la tessera dell'organismo sportivo che si ha in tasca anche perché eh, per quanto riguarda per esempio le zone rosse non vengono consentiti solo eh, gli allenamenti comunque le competizioni dello sport di vertice eh, assoluto eh, sarebbe co più comprensibile eh, le serie A, le serie B diciamo delle, degli sport di vertice di prestazione ma vengono consentite tutte le attività questo provoca anche una vera e propria, potremmo chiamarla, emorragia di tesseramenti tra enti di promozione e federazioni, che non è assolutamente necompressibile. Eh, questa infatti, né è una cosa che è stata denunciata la scorsa settimana in modo molto, molto netto, no? perché alla fine insomma, è un, passa un, un trasbordo, un, un, io voglio far sport, a sto punto prendo una tessera. Cioè, di una federazione, ora non so se sia così, poi automatico, o veloce, però eh, non è una bella cosa, anche perché poi diventa una guerra insomma, tra ricchi e poveri o tra poveri eh, e sulla pelle comunque del far sport, che, che è un bene che insomma non, non dovrebbe esattamente, finire esattamente. Ugo, ancora una volta hai sintetizzato benissimo: chiamiamolo il, ecco, il, il fenomeno, eh, molto semplice perché noi abbiamo. Eh, restando diciamo, a, a casa WISP abbiamo registrato sul territorio nazionale tantissime situazioni di questo tipo e io negli ultimi settimane sto usando l'esempio del nostro settore ginnastiche che è uno, che, uno dei settori con i numeri eh, più alti eh con certo. la consistenza numerica più alta con un palinsesto di attività da sempre eh, contraddistinto da una, grande, una grandissima eh, attività di campionati competitivi nazionali, ecco, le stesse attività eh, ferme in casa Wisp vedono praticamente quasi l'automatico tesseramento in tante società sportive, delle stesse tesserate, delle stesse ragazze, degli stessi ragazzi in federazione per partecipare, quindi dopo pochi giorni sostanzialmente a un campionato simile, anzi, eh, mi dicono le, le dirigenti, i dirigenti delle nostre società ginnastiche, spesso anche un campionato da un punto di vista del valore competitivo inferiore ai nostri e questo è eh, per certo non però è non si possibile. sposta e dice comunque faccio sport e cioè, è, è, è non, è, è non è una cosa molto molto bella perché non aver capito che poteva venire fuori questa cosa al netto che ci mancherebbe eh, bisogna stare attenti però mh, lo abbiamo anche detto la scorsa settimana gli enti di promozione eh, sportiva hanno investito non è che se vai a far sport e vai a prendere il covid ecco ehm, o comunque eh, si fa sport quando si può però fatecelo fare riconoscete il fatto Fatto che siamo degli organismi no, non siamo lì soltanto per, per fare eh, dico beh, parlando della, dello sport dell'oratorio il, il calcio alle viva al parroco come diceva una volta ecco no sì c'è tutto un tema ovviamente legato alla socialità al benessere e quindi al benessere solo che per stare insieme ma c'è un tema come abbiamo rilanciato spesso ecco nel tuo appuntamento del sabato mattino legato allo sport come economia, economia sociale certo. sicuramente, ma in tante eh, per... occasioni anche economia d'impresa, mm. lavoro, quindi c'è un tema ecco, economico assolutamente importante eh, di cui il governo ecco, non può disinteressarsene. Poi se mi permetti Ugo, sì. io direi in questi giorni ecco, di festa, ovviamente eh, colgo l'occasione per augurare a te, a tutti voi la redazione, grazie, a Radio Blu, a tutti voi i radioascoltatori i migliori auguri di Buona Pasqua sperando di poter passare tutti all'interno delle nostre famiglie dei giorni diciamo, abbastanza sereni, sereni eh. o il più sereni possibili, ecco, eh, in salute soprattutto. Però sono giorni in cui ovviamente tutta l'Italia è diciamo così, in zona rossa e ovviamente le prescrizioni consentono comunque di poter proseguire, ovviamente nella forma individuale, dalla semplice attività motoria, la classica passeggiata intorno a casa ma anche attività diciamo propriamente sportive all'interno del proprio comune pensiamo appunto a forme diciamo di, di oltre la passeggiata anche di corsa di usare sì, sì, sì, del la bicicletta sì, quindi ecco l'appello è sicuramente passare dei bei momenti in famiglia ci saranno momenti conviviali attorno alla tavola però ecco non perdiamo d'occhio l'importanza di una sana attività sportiva di una sana attività concordo, fisica perché l'altro dato, dato che, che, che ovviamente l'organizzazione a partire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, ci ricorda sempre perché se pensiamo anche alle strategie cosiddette per l'attività fisica Chiar, chiarissimo, eh, del periodo 2016-2025 ecco che una sana attività fisica guarda, potrebbe solo che per la regione europea Ugo sì. lo ricordiamo ancora una volta vedere una diminuzione ogni anno di milioni di morti che invece avvengono per malattie certo. cantovascolari. Ma ti abete, fermo un attimo Tiziano tumore. perché facciamo una sorta di passaggio di testimone eh, perché secondo me mh, eh, questo, questo consiglio piace molto al pluricampione del mondo di ultramaratona, 100 chilometri del passatore, non so quante volte l'ha vinta, eh, Giorgio Calcaterra. Ciao Giorgio! Ciao, buongiorno a tutti. Hai sì, sentito il, preside eh, il presidente della WISP nazionale, Tiziano Pesce, dice va bene, festeggiamoci, però non scordiamoci di muoverci perché è tutta salute, Giorgio. È vero, è un consiglio che do sempre anch'io e quindi che mi piace molto e niente, quindi facciamo sport e muoviamoci, mente sana in corpo sano dicevano i latini <ride> e questo è il mio motto assolutamente, Giorgio tra poco arriviamo da te e, e però mi piaceva far commentare a un pluricampione del mondo del 100 km Tiziano eh? diamo, Beh, diamo... Ugo, intanto mi consentirai un, <ride> un caro saluto a Giorgio Calcaterra un campione grandissimo che non ha bisogno di presentazioni un grande amico del Vispo abbiamo avuto il piacere di averlo con noi in occasione di tante attività, di tante manifestazioni, anche Bellissimo. penso ai raduni nazionali del nostro settore atletica, quindi Giorgio un carissimo saluto, un abbraccio e tanti cari auguri di buona Pasqua. Grazie anche a te, grazie Bene. mille. Eh, Bene, abbiamo, fa abbiamo fatto questo, questo passaggio di testimone. Tiziano Pesce, presidente nazionale Wisp, grazie, alla prossima. Diamo anche un saluto a Antonino Viti, presidente eh, della CSI, eh, che mh, era in scaletta, beh, però insomma eh, non siamo riusciti a raggiungerlo qualche problema con il telefono, ma lo recuperiamo, lo recuperiamo. Il presidente dell'Axi, lo recuperiamo perché vogliamo. intanto è una discussione che continua questa con le società di base. e quindi, sempre microfono aperto nel nostro Buongiorno in blu 2000 del sabato. Grazie Tiziano, Tiziano Pesce, buona Pasqua.